Vediamo se funziona, eh. Allora, se si sente tutto bene. Invece sono in diretta. Vediamo un po'. sento Buongiorno Manu, mi puoi dire se si sente? Buongiorno Carla, sentite bene, mi date un feedback? Perfetto, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo con la nostra presentazione. Per chi non mi conosce mi chiamo Chiara Gaggia, vengo da Lecco e oggi sono qui per presentarvi una nostra opportunità, un'opportunità che ci permette di crearci la nostra sicurezza finanziaria, gettare le basi appunto per questa sicurezza finanziaria e poter ambire a una vita sicuramente migliore di quella che tutti noi stiamo vivendo. Oggi viviamo dei periodi sicuramente molto incerti e molto fluttuanti, quindi avere un piano B ormai è assodato che è importante, ma è importante riuscire a trovare un'opportunità in mezzo a tantissime opportunità che ci sono che, sia, che abbia delle caratteristiche eh, di solidità, di validità, di comunque che ci permetta veramente di re, realizzare un qualcosa lavorando, ma eh, che ci permetta veramente di costruire un qualcosa. Questa presentazione verrà, verrà, sarà fatta con una panoramica generale di quello che riguarda questa opportunità e quindi vedremo l'azienda, vedremo i prodotti, vedremo insomma il, il perché è importante fare un piano B con la piattaforma Gigos. Allora, io condivido le slide... E partirei subito con la presentazione vediamo un po si dovrebbero vedere bene io parto eventualmente nascondiamo qui quindi vi dicevo che questa opportunità è un'opportunità che ci permette di dare vita ai nostri progetti e quindi ci dà la possibilità di creare una fonte di guadagno con le nostre tecnologie, con le nuove tecnologie, perché le tecnologie sicuramente sono una parte molto importante e molto integrante di tutte le, le opportunità che esistono in questo ventunesimo secolo. Chi siamo? Siamo un gruppo di persone molto affiatate, siamo una community che appunto ha deciso di utilizzare le nuove tecnologie per dare concretezza ai nostri progetti, ai nostri so sogni, ma anche per avere una crescita personale e finanziaria. A chi ci ispiriamo? Ci ispiriamo a degli economisti, a degli uomini d'affari come Robert Kiyosaki, Warren Buffett, che sono sicuramente due uomini di grandi successi. E Attraverso la lettura di, dei libri di queste persone abbiamo, o meglio, non è che abbiamo capito, ci, ribaditi, ci viene ribadito un concetto molto importante, che esistono solo quattro modi per generare denaro. Infatti questa è una domanda che tutti noi ci dovremmo porre. Da dove arriva il nostro denaro? Allora, Robert Kiyosaki attraverso il libro I Quadranti del cash flow ci ha proprio dimostrato che questi quattro modi che esistono al mondo di generare denaro e li ha raffigurati in questo quadrante. Nella parte sinistra ha messo il 95% delle persone in tutto il mondo che utilizza un sistema per generare denaro come il lavoratore dipendente o il lavoratore autonomo. Cos'hanno in comune questi due sistemi? Hanno in comune il fatto che sia l'operaio che il lavoratore autonomo scambia il proprio tempo per generare denaro. Mentre la parte restante, il 5% delle persone in tutto il mondo, utilizza un altro modo, un altro sistema per generare denaro, come le persone che utilizzano un sistema di franchising, come potrebbe essere il McDonald's, oppure un network, che fa proprio il caso nostro. Poi abbiamo gli investitori. Gli investitori sono coloro che investono in borsa, in oro e in cripto. Nel riquadro di destra in alto troviamo appunto le persone che utilizzano questi sistemi come network e cosa utilizzano? Non utilizzano più il loro tempo per generare denaro ma usano le reti, quindi l'affiliazione, usano internet per generare altro denaro. Mentre gli investitori, ancora eh, cosa più saggia, utilizzano il loro denaro per generare altro denaro. Questo quadrante è molto interessante perché ci fa capire quanto dalla parte sinistra eh, le persone utilizzano la gran parte del loro tempo per generare dadano, perché non è solo il tempo che si occupa al lavoro, ma sono le trasferte, sono tutto quello che derivano anche gli orari che vengono stabiliti, pensiamo ai turni, pensiamo a chi magari lavora fuori casa, che deve percorrere un tragitto magari anche di un'ora, per appunto generare denaro mentre dall'altra parte abbiamo persone che eh, utilizzando un network possono generare del denaro e ambire così alla parte diciamo più importante di questo quadrante che è quello degli investitori quindi oggi noi vi presenteremo un'opportunità che ci permetterà di generare del guadagno utilizzando le tecnologie utilizzando internet ma per poi arrivare a, al progetto, diciamo che tutti dovremmo ambire, di avere del denaro da poter investire e generare in altro denaro e quindi invertire questa ruota eh, che, vengono, che viene detta la ruota del crescetto in, in cui quasi tutti siamo coinvolti. Allora, utilizziamo un modello di business che è il network marketing. Questa slide ci dovrebbe far riflettere molto, perché, le, da come si vede dal grafico, l'industria del network marketing è l'industria che fattura di più di tutte le altre industrie, come quella del cinema, della musica, del calcio e del videogame. Quindi, il network marketing è un'industria dove eh, le aziende. Che utilizzano appunto questo sistema per la loro crescita sicuramente è in crescita perché la srai parla da sé ma perché il network marketing è un'industria che fattura così tanto e funziona così bene perché è basato su una semplice una, una regola molto semplice il network marketing prevede l'acquisto di un prodotto o di un servizio questo prodotto che io acquisto lo condivido con altre persone perché ne sono soddisfatta, queste altre persone a loro volta lo condivideranno con altre persone ed ecco che avviene la duplicazione, quindi un metodo di lavoro collaudato. Perché il, pass il passaparola, il passaparola intelligente, che poi è veramente le, la, la, il tecnicismo semplice su cui si basa questo... Il network market, questo modo di sviluppare altro denaro, è veramente alla portata di tutti, ma soprattutto noi lo facciamo tutti i giorni, perché tutti i giorni noi condividiamo con altre persone un negozio, un ristorante, un, un film da vedere, quindi aiutiamo le, le, le aziende a crescere in modo gratuito. Ecco la genialità del non marketing, noi condividiamo i prodotti di un'azienda, condividiamo con altre persone questi prodotti e le aziende ci premiano in forma di denaro. Quindi stai per conoscere una società che ha adottato un modello di business molto innovativo ed unico al mondo ed è stata creata per progettare una sicurezza finanziaria a tutti coloro che decideranno di utilizzare i suoi prodotti o i suoi servizi. Quindi aiuterai, ci aiutano a crearci la nostra sicurezza finanziaria e noi aiutiamo l'azienda a crescere, a diventare sempre più importante. Il prodotto principale che ci aiuterà a creare la nostra indipendenza economica, è oro fisico 24 carati, un prodotto veramente d'eccellenza. Perché l'oro fisico di investimento 24 carati? Innanzitutto stiamo parlando di oro fisico di investimento massima purezza 999,9, che si differenzia dall'oro che noi tutti conosciamo come l'oro 18 carati sotto forma di gioielli, eccetera, eccetera perché è considerato l'asset da sempre più redditizio al mondo. Ma non solo, oltre che essere il bene di rifugio per eccellenza, l'oro ha dimostrato nel tempo la sua capacità di resistere alle gravi crisi economiche e finanziarie, perché è indipendente da qualsiasi politica economica di qualsiasi paese e dalle banche. Infatti, dalla slide successiva, noi vediamo quanto in 20 anni questo metallo, l'oro 24 carati, ha aumentato il suo valore. Allora, se io nel 2000 avessi comprato un'oncia che equivale a 31,10 grammi di oro, avrei dovuto spendere 300 euro. Nel 2022 abbiamo... Toccato un picco di 2100, scusate, 300 dollari e nel 2022, e quest'anno abbiamo toccato i picchi di 2100 dollari, quindi l'oro è aumentato più del 700%, appunto perché è un, un asset veramente indipendente da tutto ciò che sta succedendo intorno in questi giorni noi lo stiamo vedendo purtroppo con la guerra dell'Ucraina con tutto quello che ne è derivato anche da tutte le crisi che abbiamo avuto dal 2008 eccetera eccetera l'oro è sempre aumentato non possiamo dire per quanto riguarda la stessa cosa per quanto riguarda ad esempio gli immobili se io nel 2000 eh, avessi comprato una casa che valeva 200.000 euro oggi se dovessi venderla se riesco a venderla a più della metà del, del, del valore di acquisto sarei una persona fortunata perché comunque anche questo asset immobiliare che da sempre ci hanno cresciuto con l'idea che comunque investire nel mattone era una fonte di reddito molto importante, molto assicurativa purtroppo oggi come oggi non è più la stessa cosa la stessa cosa, se non peggio, vale per le nostre monete fiat che hanno avuto una salutazione grazie all'inflazione quasi del 65%. Insomma, se io eh, sempre vent'anni fa avessi avuto 100 dollari e li avessi messi in banca, oggi mi troverei con poco più di, 10, di 58 mila dollari. Quindi da solo da questa slide noi capiamo l'importanza del prodotto che la nostra azienda tratta ed è l'importanza che ci dovrebbe far capire perché oggi più che mai è importante possedere oro 24 carati. Ma non solo, l'oro è un prodotto che ha dei pregi che poche persone sanno. Io stessa l'ho scoperto facendo questa attività, L'oro 24 carati, grazie a una legge, la numero 7 del 2000, è esente IVA, quindi non è tassabile, non fa cubolo di reddito, quindi questo cosa vuol dire? Che per noi famiglie italiane nel momento in cui dovremmo andare a compilare, come facciamo tutti gli anni, un 730 oppure un semplice ISE per ottenere dei bonus per i nostri figli per l'università, per avere rimborsi per sempre per la scuola, eccetera, eccetera, e posseggo oro, Ecco, questa quantità di oro che io posseggo non, non andrà a aumentare, quindi a incrementare quello che è la mia fascia di reddito. È una moneta universale perché la posso scambiare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo in cui mi trovo. Cosa vuol dire che la posso scambiare? Che in qualsiasi momento questo lingottino d'oro che, che ho in denaro io ottengo subito dalla valuta corrente e come ho detto prima è, è indipendente dal sistema bancario quindi l'oro 24 carati ha sicuramente dei grandissimi vantaggi li rivediamo, è un bene rifugio per eccellenza aumenta il suo valore nel tempo, abbiamo visto che in 20 anni è aumentato del 700%, ma gli economisti, tutte quelle le persone che seguono l'andamento del mercato, le situazioni che ci circondano eh, con tutta la crisi che stiamo vedendo, hanno delle previsioni per l'oro 24 carati veramente molto importanti, l'oro continuerà a crescere e ad essere sempre di più l'asset più redditizio e più sicuro che possa esistere è esente IVA grazie al decreto legge numero 7 del 2000 l'abbiamo visto prima combatte l'inflazione perché sopravvive anzi è, combatte tutte le crisi e quindi è sicuramente una grande assicurazione per una pensione dignitosa futura perché se dobbiamo parlare anche di pensioni io non so quanto il sistema pensionistico che abbiamo in Italia potrà reggere, ma già in questi anni noi, per chi, chiunque di noi ha delle persone intorno che è andato di recente in pensione, sicuramente l'assegno diciamo, che ci viene dato in forma di pensione mensile non è sicuramente un assegno che ci perm possa permettere di vivere la nostra vita, quotidiana in maniera molto serena, anzi il pensionato deve economizzare sempre di più quando invece magari aveva pensato che nel momento in cui sarebbe arrivato in pensione ecco, avrebbe detto ecco, adesso riesco a vivere, magari fare qualche viaggio, magari dedicarmi a qualche hobby eccetera eccetera, quindi loro 24 carati per tutto quello che abbiamo detto oltre che poterci dare una garanzia nel presente, ci, dar, ci darà sicuramente un'ottima un assicurazione per avere una vita dignitosa futura ci, i, oltre che a ispirarci ai grandi economisti che abbiamo visto che comunque ci hanno fatto capire la differenza che, del, del metodo di generare denaro noi guardiamo molto queste aziende che usano il network guardano molto a ciò che è successo ha due grandi esempi di, che hanno usato il network marketing, che hanno usato la rete, che hanno usato internet per sviluppare il loro progetto. Infatti in questa slide abbiamo il fondatore di Facebook e il fondatore di Amazon. Queste due persone sicuramente sono ai tempi, hanno iniziato con un progetto. Questo progetto l'hanno condiviso con dei pazzi visionari, a me piace dirlo perché se pensiamo alla potenza di queste due grandi eh, piattaforme, allora, chi ha creduto in questo progetto sicuramente ha avuto un'ottima un visione futura. Quindi loro attraverso la rete, costruendo reti, hanno portato il loro progetto ad essere veramente delle potenze mondiali. Inutile che spiego Facebook e inutile che spiego Amazon, appunto perché tutti noi ormai nel mondo utilizziamo queste piattaforme. Un business come quello che vi sto presentando io oggi eh, deve avere sicuramente un prodotto o un servizio da servire e noi l'abbiamo visto, abbiamo l'oro 24 carati, torno a ripetere, è un prodotto che aumenta il valore quindi ci aiuta a combattere le crisi. Deve avere un'azienda e noi l'azienda ve la presenteremo nelle slide successive e ci deve essere un mercato. Il mercato, sicuramente noi facciamo parte del mercato de, dei metalli preziosi, è un, sicuramente un mercato in forte crescita. Ma dov'è la genialità di questa, di questa azienda offrendoci questo prodotto? Fino ad oggi l'oro 24 carati da investimento è sempre stato considerato eh, cosa da ricchi. Bene, oggi attraverso questa piattaforma, anche partendo da zero, una persona può incominciare a pensare di accumularsi dei lingotti di oro perché la nostra piattaforma vende oro 24 carati sotto forma di lingotti da un grammo a 100 grammi e quindi incominciare a invertire quello che è la sua situazione quindi meno euro e più oro questa è una grande occasione che questa piattaforma ci sta offrendo ma non solo, un business deve essere anche so, storico, sostenibile, tecnologico e innovativo. Ora vediamo un attimino nel dettaglio queste quattro caratteristiche che rendono appunto un'opportunità, un business veramente di successo. Storico perché l'azienda deve, deve dimostrare di essere riuscita a stare nella rete globale, in Inter, quindi in, questi nuovi, in questo nuovo mercato, da tempo e la nostra azienda lo vedremo, è un'azienda che ormai farà il dodicesimo anno eh, compirà il dodicesimo compleanno è sostenibile, se un'azienda resiste nel tempo vuol dire che si innova quindi è in automatico vuol dire che un'azienda è sostenibile tecnologica anche qui è molto importante perché si deve comunque adattare alle tecnologie le tecnologie di successo, le tecnologie high tech Oggi queste tecnologie si sviluppano attraverso che cosa? Attraverso le piattaforme e noi le piattaforme oggi come oggi le utilizziamo praticamente dalla mattina alla sera perché noi attraverso la piattaform le piattaforme veramente facciamo di tutto. Utilizziamo le nostre banche, facciamo i nostri acquisti, abbiamo visto prima la piattaforma di Amazon, eh, prenotiamo alberghi attraverso booking, facciamo ta veramente tantissime cose, che riguardano la nostra vita quotidiana ma io vorrei entrare un attimino più nello specifico proprio nei, nei, nel territorio ad esempio nel mio territorio nel mio settore che riguarda un po' tutta l'italia le piattaforme ormai hanno preso anche quella parte che riguarda il reddito lavorativo ad esempio i nostri premi di produzione vengono messi in una piattaforma locale il famoso welfare che eh, ci indirizza in vari negozi che hanno aderito a questa piattaforma appunto perché hanno capito che il passaparola è la, la pubblicità più importante che un'azienda possa avere e quindi attraverso il network marketing può avere il passaparola, ecco noi ci indirizzano a spendere i nostri premi di produzione in queste piattaforme ma non solo, anche per chi ha i figli che va a scuola, oggi si comunica con la scuola attraverso una piattaforma, il registro, le assenze e tantissime altre cose. In più il business deve essere innovativo perché noi possiamo avere tutte queste caratteristiche, ma se non riusciamo a stare a passo con i tempi, ecco che il business oggi non diventa più di successo perché l'innovazione è la caratteristica veramente più importante che un business deve avere. Noi stiamo per presentare una piattaforma che ha tutte queste caratteristiche. Quindi la piattaforma online Gigos è quella in cui noi abbiamo, che abbiamo, che abbiamo posto la nostra fiducia. Abbiamo scelto appunto questa piattaforma perché ci ha dimostrato la sua affidabilità nel tempo e in più noi crediamo nei loro appunto perché l'oro è l'unico prodotto, l'unico asset tangibile che cresce nel tempo e combatte le crisi e quindi è l'unico prodotto che ci può garantire il potere d'acquisto perché oggi come oggi noi italiani non abbiamo con l'euro più il potere d'acquisto basta uscire di casa, andare al supermercato con 100 euro fare una spesa e rendersi conto di quanto veramente i nostri euro non valgono quasi più niente La piattaforma online di Oro al Mondo, quindi, si basa su un modello di business innovativo, come vi ho detto prima, che ha contribuito al successo di tutti questi grandi brand come Amazon, Netflix, Book, iB, Uber, eccetera, eccetera. Quindi, come vi dicevo tu, prima, tutte piattaforme che ci hanno sicuramente migliorato la vita, ma sono tutte piattaforme che sono cresciute attraverso la costruzione di reti, quindi attraverso il network marketing, quindi attraverso il passaparola intelligente, il cosiddetto passaparola professionale. Ora vediamo la nostra azienda. Allora, la nostra azienda è nata ormai 12 anni fa, perché a breve compieremo 12 anni, come semplice negozio di vendita di oro investimento 24 carati, come vi ho detto prima, in forma di lingoti, da un grammo a 100 grammi. In questi 12 anni si è innovata, si è sviluppata, fino a diventare una holding internazionale che ha sede in Canada, con la società Global Success Management. È presente ormai in tutto il mondo e vanta più di 5 milioni di clienti e partner soddisfatti. In questa slide noi vediamo il nostro presidente, il nostro direttore di sviluppo. Questi, per, questi personaggi perché li mettiamo? Perché sono personaggi reali, sono delle persone che hanno fatto crescere questa azienda, che sono molto attenti a ciò che succede al mercato, infatti hanno diventa, fatto diventare un semplice negozio, l'hanno fatta diventare una ordine internazionale, ma soprattutto perché sono persone che sono costantemente con noi attraverso gli eventi che vengono fatti durante l'anno in tutto il mondo. Purtroppo in questi due anni, causa covid il mondo si è chiuso, ma loro attraverso le tecnologie sono costantemente con noi attraverso le, le presentazioni in streaming e quindi diciamo che sono costantemente vicino a loro 5 milioni di clienti e 5 milioni di partner. Al 29, abbiamo appena avuto un una conferenza in streaming, il 29 aprile ne avremo un'altra durante il quale il Presidente comunque ci fa eh, conoscere i piani di sviluppo e ci mh, parla della nostra azienda che comunque è in continuo e costante crescita. Gigos offre degli strumenti e dei servizi quindi per acquistare con i propri soldi o per guadagnare, che è il nostro caso, oro fisico da investimento 24 carati, come nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Grazie alla versilità di questo modello di business è quindi possibile eh, operare con qualsiasi persona in tutto il mondo e generare così una fonte di guadagno veramente alternativa ma veramente innovativa. L'innovazione la vediamo in questa slide perché, perché l'azienda è, è un'azienda che è molto attenta a quello che sta succedendo là fuori e noi tutti che lo vogliamo o che non, non lo vogliamo sappiamo o abbiamo sentito dire o comunque cominciamo a sentirne parlare nel mondo della finanza decentralizzata che riguarda le, le criptovalute, il cosiddetto mercato della DeFi. Quindi la piattaforma AI ha deciso di utilizzare un proprio protocollo, il Gold Converse, sulla base appunto di questa tecnologia blockchain. Ha sviluppato delle monete digitali, che vedremo più avanti, la Ghost e la GIGOCOIN, e una nuova collezione di NFT, anche questa è un'innovazione per entrare poi a far parte di questo profittevole mercato che è la DeFi, quindi la finanza decentralizzata. La finanza decentralizzata è una finanza che sta avendo successo perché appunto la parola decentralizzata fa capire che è, ha successo perché è indipendente da... Altri fattori come possono essere le banche. Le criptovalute sono indipendenti. Poi, anche qui ci, ci sarebbe molto da, da dire, da, da imparare, da apprendere, ma il concetto che si vuole passare è che la nostra azienda è sicuramente è un'azienda innovativa perché entrerà a fa far parte di questo mercato. Che ci piacciono, come ho detto prima, le criptovalute saranno il futuro. Ecco che con questa piattaforma noi potremo entrare in questo mercato accompagnati, io dico presi per mano perché con loro noi conosceremo in tutta tranquillità e con le dovute garanzie in questo mercato che ragazzi non è lontano ma è già fuori dalle, no, dalle nostre porte. Una piccola cosa che voglio dire ancora è che tutti questi termini, per chi è dentro nel settore magari non sono cose nuove, ma per la maggior parte delle persone, termini come tecnologia blockchain, monete digitali, collezioni NFT, possono sembrare cose enormi, ma se approcciate con un'azienda seria come è la nostra, ecco, tutto diventa più facile e noi entreremo a utilizzare a conoscere questo mondo in tutta tranquillità un po come abbiamo fatto il passaggio dalla moneta al manco ecco solo che allora la cosa era un attimino più semplice oggi è importante riuscire a capire queste innovazioni che sono fuori dalle nostre porte e che molta gente fa finta non vuole capire il solito scetticismo che comunque ci accompagna da sempre quando abbiamo fatto l'ultimo streaming mondiale ad esempio il nostro presidente nell'introdurci l'nft che poi è un prodotto che vedremo dopo eh, ci ha riportato proprio nel 1991 quando comunque nascevano queste piattaforme e eh, io stessa lo dicevo "Ah, io la mia carta di credito in inter non la metterò mai io non farò mai acquisti online beh oggi è esattamente il contrario ormai la carta di credito si mette tranquillamente dentro e se si può si fa acquista e si fa qualsiasi cosa attraverso appunto queste piattaforme perché sicuramente ci aiutano eh, veramente tanto ci liberano ci hanno svincolato tanto tempo che prima bisognava andare a fare Oggi con un semplice click noi facciamo veramente tutto. Ora vediamo queste, queste monete, questi prodotti digitali un pochino più nel dettaglio. Allora, abbiamo detto che la nostra azienda ha emesso la Ghost Coin, che è una moneta digitale interna. Questa ha un prezzo stabile, un ghost coin equivale a 50 euro ed è una moneta che utilizziamo so, eh, esclusivamente all'interno della piattaforma per fare le nostre transazioni. Mentre la vera innovazione è la gigocoin, che è una moneta cripto che entrerà nel 2023, ci sarà il lancio pubblico perché adesso è acquistabile solo, siamo in fase di prelancio, quindi acquistabile solo all'interno della nostra piattaforma ed è una moneta che è stata emessa eh, qualche mese fa con un valore di un euro. Oggi, che è il 13 aprile, questa moneta vale 12,99 euro. Ha avuto un aumento, un incremento del 1200%. In più, questa moneta ci dà il 43% annuo in moneta. È molto importante riuscire a prendere questa eh, gigocoin in questo momento che diciamo è destinata solo a un pubblico d'elite per chi fa parte della nostra piattaforma. Ma nel 2023 questa moneta entrerà in questo mercato mondiale e quindi è una moneta che ci darà veramente, sarà monetizzabile e ci darà veramente dei sicuramente dei grandi vantaggi quindi prenderla oggi anche per il prezzo perché comunque vediamo la crescita che sta avendo in pochi mesi immaginiamo da qui a un anno questa moneta quanto possa valere per ultimo una novità che sono gli NFT sono dei token crypto che anche loro entreranno nel protocollo della DeFi hanno un prezzo volatile sono stati emessi, sono stati lanciati 18 giorni fa e hanno avuto un aumento del quasi 20%. Infatti questi NFT sono partiti con un valore di 500 euro. Oggi un NFT vale 1.705 euro. Anche l'NFT della nostra azienda sta avendo una crescita veramente esponenziale. Sono insomma prodotti digitali, prodotti che già fanno parte di noi, quindi prenderli oggi sicuramente ci darà dei vantaggi domani. Cos'è un NFT? È un token, un asset digitale crittografico, che esiste in una sola coppia e questo conferisce quindi un diritto di proprietà a chi lo possiede. Si possono paragonare a delle opere di grande valore oppure a oggetti rari di collezione che possiamo vendere o scambiare attraverso appunto la blockchain. Le sue caratteristiche e la sua unicità lo rendono un asset da investimento da colazione che aumenta il suo valore nel tempo. Abbiamo visto in 18 giorni ha triplicato il suo valore. Immaginiamo da qui a quando entreremo nel 2023 e saremo aperti al mondo intero, questo prodotto crittografico cosa possa valere? È una nuova tendenza nel campo della proprietà dei beni digitali. Quindi, gli NFT della piattaforma Gigo non possono essere messi anche in farm. Cosa vuol dire? Che ci possono dare una rendita passiva. Attenzione, ragazzi! In Gigo Coin. Quindi, io, avendo un FT, tutti i, tutti i giorni generano delle rendite passive in forma di criptovaluta. Questa criptovaluta, come abbiamo detto, è in fase di prelancio, nel 2023 entrerà nel mercato mondiale, quindi più monete abbiamo e più sicuramente sarà, eh, avremo un potere di monetizzazione più importante. Quindi possedere più token ci, farà, ci darà la possibilità di possedere più gigon Coin. Insomma, sono prodotti veramente d'eccellenza. Abbiamo visto quindi che la piattaforma ci offre, ci offre dei prodotti e servizi, in parte li abbiamo già visti, essendo un negozio che vende oro 24 carati, sicuramente prevede la figura del cliente abbonato. Il cliente abbonato è un cliente speciale come il cliente di Netflix, come il cliente che usa Amazon Prime, come tantissimi altri eh, clienti di altre piattaforme che utilizzano un abbonamento per usufruire di, di vantaggi particolari, di prestazioni più sicure, per avere insomma tantissimi vantaggi. Il nostro cliente abbonato può abbonarsi attraverso un abbonamento che è una, una sottoscrizione sono di quattro tipi. Abbiamo l'abbonamento Smart, l'abbonamento Pro, l'Accord e la Line. E questo abbonamento cosa dà al cliente abbonato? Dà la possibilità di acquistare oro 24 carati con uno sconto veramente speciale, meno l'8% dà la possibilità al cliente di avere una custodia gratuita per detenere i propri lingotti d'oro per poi farseli spedire successivamente a casa, può bloccare il prezzo di acquisto per 14 giorni, anche questa è una cosa molto importante perché oggi posso curare l'andamento del mercato e attraverso la piattaforma eh, online, attraverso il nostro back office, noi abbiamo tutte le notizie finanziarie proprio a livello quotidiano. Quindi per un cliente abbonato questo abbonamento sicuramente gli dà la possibilità di avere dei grossi vantaggi per acquistare oro in modo conveniente, vantaggioso e, e con garanzie. Può acquistare la criptomoneta che gli dà un interesse del 43% annuo e abbiamo già detto che nel 2023 questa moneta sarà accessibile al mondo intero e può comprare i titoli obbligazionari della nostra società. Qui facciamo un piccolo, una piccola premessa. Allora, L'azienda è diventata una holding internazionale e quindi ha deciso di superare tutti i controlli necessari per entrare nel, 2020, nel 31 dicembre 2025 è in borsa. Quindi ha emesso dei titoli obbligazionari, in realtà l'azienda ha emesso una, una partita triennale di titoli obbligazionari che noi lo, lo chiamiamo round 1, che, che si è concluso e vi dico solo che questo titolo è partito col che valeva 10 euro, oggi questo titolo che non è più acquistabile vale 252,44 euro, il titolo sta crescendo perché l'azienda cresce ma anche perché è una caratteristica molto importante di questi titoli obbligazionari: che è appunto la rivalutazione del prezzo di acquisto quindi cosa vuol dire? Che man mano l'azienda cresce e aumenta il suo valore anche i titoli aumentano il loro valore quindi se io ho acquistato dei titoli eh, tre anni fa che valevano 10 euro oggi mi trovo sicuramente con un capitale rivalutato e nel 31 dicembre 2025 entreremo in borsa quindi passeremo da essere eh, obbligazionisti ad essere azionisti essere azionisti ci permetterà di avere dei dividendi poi insomma ci permetterà di avere dei vantaggi eh, sicuramente e quindi generare una rendita passiva l'azienda ha emesso una seconda partita di titoli obbligazionari. che qui vediamo raffigurati nella nostra slide che è round 2, e cosa ci danno questi titoli? Le stesse caratteristiche che vi ho detto prima, ma ci dà un interesse annuo del 18% in titoli stessi. Oggi questo, anche questo titolo è partito con un valore di 10 euro, oggi questo titolo vale 69,62 euro. Quindi, questo secondo round si sta comporta, comportando esattamente come il primo round, è un titolo in costante crescita, in continua crescita e anche questo eh, prodotto finanziario, acquistarlo oggi a questo valore, ci porterà sicuramente ad avere al 31 dicembre un capitale rivalutato veramente importante tenendo presente poi che diventeremo azionisti di una piattaforma che vende oro 24 carati, con tutti i, vantaggi, con tutti i pregi dell'oro 24 carati che vi ho detto prima. Ribadisco l'esenzione l'IVA grazie al decreto legge numero 7 del 2000 e il suo costante aumento di valore. L'oro ci dà il potere d'acquisto e lo mantiene e supera tutte le crisi. Ora andiamo a vedere la figura che più ci interessa a noi perché siamo qui a presentarvi questa opportunità perché questa eh, azienda ha deciso di usare il network market quindi ha deciso di utilizzare le tecnologie e quindi prevede la figura del business partner. Il business partner chi è? È il cliente abbonato che decide di guadagnare i prodotti della piattaforma Gigos, quindi di guadagnare oro 24 carati la, creandosi la propria attività. Non dobbiamo firmare una, un business partner, non firma niente di particolare a livello fiscale, a livello notarile se vogliamo dire, tanto per rendervi l'idea, però firma un accordo etico. cioè Un business partner si impegna a divulgare le informazioni di, che riguardano i prodotti di questa piattaforma sicuramente in modo etico, professionale, ma soprattutto onesto. Questi, il business part è quindi accesso a dei programmi di marketing veramente innovativi come il Goal Set e il Fractal. Allora, Il programma Goal Set è un programma che permette di generare bonus attraverso lo sviluppo di cluster. I cluster ce li dobbiamo immaginare come delle tavole contabili dove vengono inserite tutte le nostre raccomandazioni. Quindi è un sistema molto intelligente di gestione di queste raccomandazioni, quindi nel nostro passaparola. Le, le, le questi, mh, praticamente queste tavole... Sono molto sono speculari agli abbonamenti che sono l'ACOR che vi ho detto prima, la LA e la Pro e la Smart, e hanno un prezzo di acquisto di, che va da 885 euro a un minimo di 235 euro. Ecco, le, questi, questa possibilità di avere queste varianti per abbonarsi è dovuto al fatto che l'azienda vuole veramente dare la possibilità a tutti di poter accedere. Essendo un'azienda che poi è presente in tutto il mondo, ci sono paesi più ricchi, e paesi meno ricchi, ma anche per noi eh, ci dà la possibilità di scegliere il nostro abbonamento. Questi abbonamenti eh, ci danno l'ingresso automatico e gratuito a questo programma di marketing, veramente geniale, che ci permette di generare bonus che vanno da un minimo di 600 euro a un massimo di 2.400 euro ma è importante dire che questi bonus possono diventare cioè sono ciclici e infiniti nel momento in cui noi prendiamo seriamente questa attività creiamo la nostra rete ecco che questi bonus diventano veramente illimitati e mi vorrei soffermare un attimino sul bonus da 2.400 euro che è quasi il doppio, se non il doppio, di uno stipendio meglio. Solo da questo noi dovremmo comunque capire che oggi veramente dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo avere una visione diversa, questo è un programma veramente innovativo che ci permette di generare questi bonus veramente in maniera ciclica e illimitata. Ok? Poi abbiamo il programma Fractal, il programma Fractal è un programma che permette di generare dei bonus giornalieri attraverso, che cosa? attraverso dei token, che sono dei gettoni, che ci vengono rilasciati gratuitamente acquistando i titoli ECN che abbiamo visto prima del round 2 che ci danno 18% annuo in titoli stessi, oppure acquistando la moneta Gigocoin che ci dà il 43% di interesse annuo in, in, in monete stesse. Questi bonus sono disponibili in 48 ore. Allora, io ormai faccio questa attività da due anni e mezzo, quasi tre, e tutte le volte che presento questi due programmi, eh, mi, cioè, il pensiero è sempre quello, la genialità di questa azienda. L'azienda cosa ci permette? ci permette di acquistare con dei prezzi veramente accessibili a tutti o comunque dando la priorità, se capiamo l'importanza di, di questi prodotti, di quello che ci possono dare, anche eh, avendo una visione un po' a medio-lungo termine, ma anche nell'immediato attraverso i programmi, ci mette a disposizione e quindi ci dà la capacità di poter acquistare eh, oro la criptovaluta e dei titoli obbligazionari. quindi ci permette di diversificare i nostri investimenti ma soprattutto ci dà la possibilità di investire che è la cosa più importante perché oggi come oggi, come siamo messi, molta gente non ha più la capacità di investire perché non ha più la capacità di risparmio e la genialità sta appunto in questo, l'azienda ci dà la possibilità di investire attraverso veramente dei nei prezzi irrisori che con un po' di buona volontà, se si capisce l'importanza che questi prodotti ci possono dare in futuro, ma anche nel presente, e in automatico ci regalano dei programmi che ragazzi sono veramente innovativi e veramente geniali. Adesso noi non possiamo entrare nei tecnicismi di questi eh, programmi, perché sennò eh, dovremmo stare qua tutt'altro. Tutto, tutta la mattina se non oltre anche dopo pranzo perché non sono programmi eh, difficili sono dei tecnicismi geniali che, che l'azienda ha messo in campo che ci permettono veramente di generare questi guadagni che sono giornalieri col fractal e ciclici con il gol set però l'importante è capire i prodotti che stanno alla base e che ci portano dentro questi programmi. Con i prodotti noi avremo a medio o a breve termine, nel caso della GigoCoin, la possibilità di monetizzare e abbiamo già un reddito passivo perché ci viene riconosciuto il 43% in monete, con, le, con i titoli azionari avremo una visione più, magari più, eh, a lungo o medio termine ma diventeremo azionisti di una piattaforma che ci, di oro, che vende oro 24 carati e quindi ci dà un reddito passivo quindi investiamo, abbiamo dei redditi passivi e in, in parallelo l'azienda attraverso questi programmi che ci vengono dati gratuitamente perché l'azienda non sarebbe obbligata a darci i programmi automaticamente io acquisto e ho il programma, no io acquisto e se voglio partecipare in tanti casi funziona così al programma o devo sbossare altri soldi o devo fare altri passaggi o devo ottenere degli step eccetera eccetera no l'azienda in automatico ci porta in quanto business partner ci collega a questi programmi e sviluppando questa attività generiamo dei guadagni attivi immediati. Quindi, come attivarsi nel programma Fractor, Ormai l'ho già detto, se abbiamo una visione a medio-lungo termine possiamo acquistare i nostri titoli ECN del round 2 che ci danno un 18% anno in titoli e in più ci regalano un FT. Qui facciamo un piccolo ragionamento. Acquistando un pacchetto di titoli obbligazionari io ottengo un FT che abbiamo visto che è un prodotto eh, unico che ci darà la possibilità di essere, far parte di una collezione quindi avere anche in mano un, un certo capitale. Abbiamo visto che i nostri FT in 18 giorni hanno triplicato il loro valore, e quindi l'azienda, attraverso l'acquisto di questo titolo, ce ne regala uno. In più, questi NFT, se messi in farm, ci regalano delle monete Gigo Coins. Quindi, veramente un'azienda che non sa più cosa fare per aiutarci a entrare in questo sistema aiutarci a risparmiare, aiutarci a investire, aiutarci a crescere e raggiungere la nostra sicurezza finanziaria. Oppure, come ho detto prima, una visione a breve termine, acquistare direttamente le criptovalute, la nostra GigoCoin, che ci dà un 43% all'anno in, in moneta stessa, e nel 2023 entrerà nel mercato della DeFi, per quindi ne sarà disponibile a tutto il mondo. Qui abbiamo messo dei pacchetti standard, abbiamo il pacchetto base, il pacchetto invest e il pacchetto advance, va da 450, 1800, 3003, ma la realtà è che ci sono veramente tantissime possibilità per entrare a far parte di questa azienda. Una persona può scegliere di entrare col goal set e poi entrare nel frac, un'azienda può... Una persona può decidere ad acquistare i titoli, poi successivamente le cripto. In questo caso abbiamo visto che la cosa acquistando i titoli è quasi automatico avere sia, sia l'NFT che le cripto. Insomma, veramente ci sono tante opzioni e tante possibilità per poter accedere a questa piattaforma. I, I prezzi di acquisto che ci che qui ho indicato eh, sono veramente irrisori se pensiamo alle potenzialità di questi prodotti. Basta solo pensare a loro 24 carati <ride> e già qui eh, questi prezzi. Poi bisogna ovviamente dare la priorità. Nulla ci viene regalato, tutto, eh, i lingotti non cadono dal cielo, però ecco, noi abbiamo la possibilità, attraverso questi prodotti che ci danno comunque un reddito passivo e ci danno delle possibilità immediate, a breve termine, a medio-lungo termine future, ma in contemporanea, noi possiamo generare guadagni attivi nell'immediato. Poi abbiamo il programma di leadership, essendo un'azienda, essendo un'azienda in crescita, un'azienda a tutti gli effetti, una holding internazionale, sicuramente prevede un piano di carriera. Il piano di carriera prevede 15 livelli da scalare, si parte dal primo e fino ad arrivare al quindicesimo livello. Questo programma è il programma che veramente tutti noi dobbiamo avere perché è quello che ci renderà veramente eh, liberi finanziariamente perché oltre che poter guadagnare attraverso i programmi di marketing e eh, eh, dei guadagni attivi, noi attraverso il programma di carriera possiamo generare bonus passivi da tutta la rete che abbiamo sviluppato e possiamo avere dei premi veramente di notevole importanza. In più, eh, far parte di entrare in questo programma è importante anche a livello professionale, anche a livello di crescita, perché nel momento in cui una persona diventa leader eh, è sicuramente un punto di riferimento sia per l'azienda, ma anche per la squadra che eh, è riuscito a costruire. Quindi questa attività è un'attività che ci aiuta a aiutare le persone aiuta le persone a raggiungere la propria libertà finanziaria, ma i leader hanno sicuramente un'importanza notevole, non solo personalmente, perché come ho detto raggiungiamo la libertà finanziaria, ma anche perché siamo ad esempio a tutte le altre, per tutte le altre persone. Quindi, come utilizzare questi bonus che noi generiamo? Li possiamo trasformare in lingotti di oro 24 carati, massima purezza, li possiamo convertire in euro tramite una, facendo una richiesta di bonifico bancario, possiamo acquistare le nostre criptovalute, la Ghostcoin o la GigoCoin, possiamo acquistare i titoli obbligazionari Round 2, i nostri ECN obbligazionari che saranno convertiti poi in azione, oppure possiamo acquistare dei coupon e codici di attivazione dei prodotti. Sono dei tecnicismi che quasi tutte le piattaforme mettono in campo per rendere un attimino più dinamica la, e più veloce la, lo svolgimento della nostra attività, all'interno fra i vari business partner. Perché scegliere Gigos? Innanzitutto perché abbiamo ormai, qui c'è scritto 11 anni, ma fra un po' compieremo il dodicesimo anno di esperienza nel mercato online, quindi una storicità, una solidità, eh, un'esperienza veramente importante. Ci offre un prodotto sicuro di valore, abbiamo visto l'oro 24 carati, e ce lo fa guadagnare e quindi acquistare attraverso i nostri soldi attraverso i nostri guadagni in modo sicuro e vantaggioso. Possiamo sviluppare guadagni elevati, rapidi, passivi, questo fermiamoci un attimino, i guadagni elevati sono sicuramente, ci sono sicuramente, rapidi e passi, passivi sicuramente, perché eh, i programmi stessi lo prevedono, il programma di leadership, insomma tutti i tecnicismi che ci stanno dietro ci permettono veramente di sviluppare guadagni attivi e passivi. E il rapidi, allora il rapidi dipende da molti fattori, questa è un'azienda che ti dà gli strumenti per metterti al sicuro e con questi strumenti Mettere in campo dei programmi, ha messo in campo dei programmi di marketing sostenibili e collaudati ormai da tempo spetterà a noi capirne l'importanza certo è che se io mi iscrivo a Gigos eh, con l'intenzione di raggiungere la sicurezza finanziaria poi un giorno lavoro eh, l'altro giorno non lavoro eh, insomma qui bisogna attivarsi bisogna crescere personalmente, professionalmente, bisogna avere un po' un cambio di visione, ma non è che noi dobbiamo avere un cambio di visione perché il network marketing prevede il cambio di visione. Il network marketing è già una filosofia di vita perché in tempi indietro poteva essere una scelta. Oggi le aziende ci stanno dimostrando che chi usa, utilizza questo metodo di, di crescita ottiene veramente dei risultati, ma non solo l'azienda, anche chi lavora con questo sistema. Il cambio di visione sta nel fatto di capire e voler accettare quello che è la realtà, il network marketing esiste, il network marketing è l'industria che fattura più di tutte le altre industrie, quindi dobbiamo avere questo cambio di visione, cioè lasciare andare tutto questo sentito dire che abbiamo sentito fino ad oggi, questo scetticismo che non ci permette di guardare con la prospettiva giusta questa azienda, questa opportunità. Ragazzi, l'oro 24 carati oggi è l'unica moneta che ci può permettere di avere il potere d'acquisto, è l'unica moneta che ci permette di metterci al sicuro è l'unica moneta che non è influenzata da enti esterni quindi da politiche economiche finanziarie, dai mercati le borse crollano, l'abbiamo visto l'oro aumenta in più, questa azienda, stando al passo coi tempi, cosa ha fatto? ha visto che le criptovalute tutti noi conosciamo il bitcoin no? ormai viene considerato l'oro digitale Sta prendendo sempre più piede, ormai non è una previsione che si sta sviluppando un mercato parallelo. Esiste, c'è già, c'è gente che lavora già con le criptovalute. Ecco che l'azienda ha deciso di inserire questo mercato parallelo e portarli avanti con serietà e professionalità e con eh, le garanzie di un'azienda che vende oro 24 carati. Quindi veramente siamo noi che dobbiamo capire l'importanza, metterci in gioco, non aver paura, perché i programmi di marketing li abbiamo e sono sostenibili. Abbiamo eh, formazione online gratuita che ci viene fornita veramente in modo quotidiano, in modo settimanale, anche a livello individuale e voglio sottolineare la parola gratuita. Oggi... Avere un piano B è importante, è, è alla base, perché con un solo reddito non si può andare avanti, con due si sopravvive perché adesso non vuoi qua far stare i conti, ma è una famiglia che di operai, magari con due figli, insomma, si sta a galla, si vive per pagare, ok? Andare a cercare un'opportunità, e poi formarsi con questa opportunità, perché sicuramente non saremo eh, l'unica azienda eh, eh, veramente seria che esiste, ce ne sono altre, ma noi diamo formazione online gratuita. Oggi andare a comprare un semplice corso, che non so, io adesso faccio un esempio, per fare una pubblicità in Facebook, devo pagare centinaia di euro, per avere un PDF che mi spiega due banalità su come comportarmi con i social, ci vogliono centinaia di euro. Noi abbiamo una formazione online gratuita a 360 gradi. In più, perché dobbiamo scegliere Gigos? Perché è senza autoconsumo, e senza qualifiche mensili. Anche questo è un fattore molto importante perché in tantissime altre aziende eh, purtroppo il consumo è, è in automatico, perché se io vendo dei prodotti di bellezza, vendo dei prodotti oggi come oggi vanno molto gli integratori, li devo provare io, li devo usare io, perché se, se non li uso io, non li provo io, sarà difficile poi eh, far vedere alle altre persone e portare le altre persone a utilizzare e consumare questo prodotto. E la qualifica mensile, con queste aziende solitamente ogni mese bisogna raggiungere degli step per andare oltre. Con la nostra azienda non succede così, io scelgo il prodotto, ne posso scegliere uno, ne posso scegliere tutti e tre, entro, mi qualifico con due business partner per poter fare poi l'attività e il terzo per diventare accedere alla qualifica per poi diventare leader. Ma nel momento in cui io inizio questa attività e fra un anno per motivi personali, mi devo fermare, non ho più tempo di occuparmi della mia attività, la devo abbandonare momentaneamente, nel momento in cui io la riprendo, non devo ripartire da zero, riparto esattamente da dove l'ho lasciata. E anche questo, ragazzi, è un fattore veramente molto importante da non sottovalutare. Poi abbiamo libertà di gestione del proprio tempo. Io faccio il mio esempio, sono, io ho un lavoro tradizionale, faccio i turni, e faccio questa attività in, nelle ore che ho a disposizione, facendola conciliare con la famiglia, con il mio lavoro e con tutti gli altri impegni. Ho un bellissimo cane da portare a spasso, insomma, si riesce, basta la buona volontà. In più sono libera di farlo quando voglio perché grazie alle tecnologie insomma io mi posso mettere, collegare da un pc, da un cellulare, da un tablet. Oggi veramente le possibilità sono infinite. E in più eh, io vorrei aggiungere che è un'attività che si può fare anche decidere a livello familiare, nel senso che una famiglia può decidere marito e moglie, noi abbiamo tantissimi esempi come il nostro i miei leader di riferimento Carla Rappone e Matteo Galleri che sono le persone che ci formano in questa attività che ci portano avanti questo eh, processo di crescita personale e professionale che sono marito e moglie e fanno oltretutto questa attività come piano A e l'hanno portato avanti a livello familiare, poi entrambi hanno le loro carriere ma loro dimostrano che è un'attività che si può conciliare facilmente a livello familiare. Facciamo parte di una famiglia globale, un business internazionale, perché siamo presenti in tutto il mondo e quindi è più di globale così, non si può. Allora, come poter iniziare? Iniziare questa attività è veramente molto semplice, bisogna registrarsi gratuitamente alla piattaforma online attraverso un codice di affiliazione, un codice ID che viene rilasciato dalla persona che vi ha fatto conoscere questa attività. Io consiglio sempre di fare comunque l'iscrizione con la persona stessa perché nel momento in cui si fa la registrazione, si entra veramente in questa realtà, si entra in questo back office dove veramente ci sono tante notizie una persona veramente può andare a curiosare, a vedere. E farlo con la persona che vi ha presentato questa, presenta questa bellissima opportunità sicuramente eh, riesce più semplice capire dove andare a vedere le cose, cosa fare, eccetera. eccetera. Però una persona può, può registrarsi gratuitamente anche da solo. Bisogna leggere i termini e le condizioni dell'azienda che ce lo richiede, dobbiamo fornire i nostri documenti per le dovute verifiche, dobbiamo acquistare uno o più prodotti in base al nostro, alla nostra opzione di scelta, alla nostra strategia che abbiamo scelta per iniziare questa attività. Nel momento in cui ho fatto queste quattro, soddisfatto queste quattro condizioni, entrerò nel sistema di lavoro, entrerò nella mia squadra, parteciperò alle formazioni gratuiti e inizierò la mia crescita per il raggiungimento della mia sicurezza finanziaria. Non ci sono dei rischi, o meglio uno c'è con questa azienda, l'unico veramente rischio che c'è è quello di migliorare la nostra vita, quindi è un rischio che vale veramente la pena di di fare, di rischiare quindi io ti invito di agire ora e di connetterti subito con il nostro sistema di lavoro la presentazione è finita torno con voi ok io solitamente faccio dei, delle mie riflessioni oggi eh, non è che non ne ho di ce ne sarebbero tante però veramente vorrei soffermarmi un attimino sul prodotto, L'oro 24 carati. Io consiglio di rivedere questa presentazione, di informarsi, di, di capire veramente questo prodotto, perché è un prodotto che tutti noi pensiamo di conoscere, ma come abbiamo visto, solo la legge che, non è, che, non è, che è esente IVA, molti di noi non lo, sapere, non lo sanno e molti di noi l'hanno scoperto facendo questa... Eh, attività quindi l'informazione è veramente ciò che ci, ci dà la possibilità di scegliere e ci rende liberi l'altro cosa sul quale mi vorrei fermare il network marketing il network marketing non è conosciuto per quello che è, C ci sono troppi eh, scetticismi ci sono troppe malinformazioni noi siamo dei network nati, noi facciamo il passaparola su qualunque cosa. Ecco, che con questa azienda noi abbiamo la possibilità di trasformare il nostro passaparola quotidiano in un passaparola professionale. L'altra cosa che vorrei dire è che... Eh, Ogni cosa nessuno ci regala niente. Non si può questa opportunità, non è un'opportunità che io vi voglio presentare per dirvi domani sarete ricchi. No, domani voi potrete raggiungere una sicurezza finanziaria perché attraverso dei prodotti, come abbiamo visto l'oro 24 carati, la moneta Gigocoin e i nostri titoli obbligazionari che già ci danno la possibilità di fare un investimento, ma l'investimento lo decidiamo noi questa volta, lo curiamo noi attraverso il nostro back office, vediamo la crescita, vediamo l'azienda, insomma possiamo investire, incominciare a investire perché comunque... A noi, tutti noi manca un'educazione finanziaria e questa educazione finanziaria è quello che ci mette a tappeto, è quello che quando arrivano queste salassate come il Covid, come la bolla finanziaria, come tutte le crisi che ci sono state e che si, chissà qualche altra crisi arriveranno, lo stiamo vivendo anche oggi come oggi, con la guerra tra Russia e Ucraina di conseguenza ne stiamo eh, pagando anche noi tutti gli aumenti che ci sono stati Ecco, avere delle informazioni finanziarie avere un'educazione finanziaria rivalutare la nostra capacità di risparmiare questo non vuol dire che una famiglia deve sacrificarsi questo vuol dire guardare le cose con una visione diversa gli strumenti ci sono le persone che ci insegnano a fare questi passaggi ci sono quindi, perché non mettere in campo un piano B? Il piano B è importante, anzi, bisogna incominciare a prepararlo. Okay. Io adesso vado a vedere un po' i commenti, salutare qualcuno. Buongiorno, Carla Rappone. Eh, Carla Rappone è la mia leader di riferimento, è la mia formatrice, se oggi sono qua a presentare in diretta, e grazie a Carla, Carla Rapone e a Matteo Galleri, anche questo fatto è una crescita, perché innanzitutto bisogna credere nell'azienda di cui si, di si divulgano le informazioni. E è un'azienda veramente seria. È un'azienda ottima, è un'azienda che ci dà dei prodotti veramente che ci possono cambiare la vita. Però ho dovuto fare un. un processo di, di crescita di, di prepararmi e questo tutto gratuitamente io, se, un, io ormai è un anno che faccio le presentazioni in diretta un anno fa se, o anche un anno e mezzo fa io avrei detto ma io mai mi metterò davanti a una telecamera e fare una diretta Ecco, questo è un percorso che ci dà anche delle gratificazioni perché nella vita import sono importanti i soldi ma è importante anche avere una soddisfazione personale questa azienda c'è la meritocrazia, fuori cosa abbiamo? Fuori siamo dei numeri e basta, ma non solo l'operaio, oggi come oggi, anche il, quello che lavorava in banca, che era un po' l'elite, oggi è un numero anche quello, adesso o sei un, un, un fondatore di Facebook o siamo tutti sullo stesso livello, quindi... Ri, eh, approfondite, riascoltate queste informazioni, ci saranno altre occasioni. I miei leader di riferimento fanno, presentano questa attività il lunedì sera alle 9 e mezza. Io la rifaccio tutti i mercoledì, alterno un mercoledì alla mattina e un mercoledì alla sera appunto perché io ho un'altra attività, ho il mio lavoro tradizionale riascoltatele, pensateci riflettete, questa è una grande opportunità, oggi sto facendo veramente propaganda Gigos perché se lo merita andiamo a vedere buongiorno Matteo ecco Matteo Galleri, il mio leader di cui vi parlavo andiamo a vedere Carla cosa ci dice, un'opportunità unica da non lasciarsi scappare vero il nostro fantastico presidente Dimitri e il nostro incredibile direttore, direttore Giorgio, due grandi visionari ecco ad esempio Matteo e Carla e tantissimi altri che fanno GIGOS hanno avuto l'occasione di conoscerli dal vivo prima che si sbloccasse causa Covid e sono due persone veramente impegnate la loro missione è veramente aiutare le persone e hanno trovato il modo di migliorare la vita delle persone escogitando e pensando a questa piattaforma aiutandola a crescere e dandoci queste veramente ottime opportunità Emanale, Emanuele che è il mio leader e il mio sponsor di riferimento è la persona che devo ringraziare che mi ha fatto conoscere questa attività una grandissima opportunità che ti permette di migliorare la propria situazione economica giusto Emanuele Carla dice, in questa meravigliosa attività ci sono tutti gli strumenti per potersi creare la propria sicurezza finanziaria. E un complimento dalla mia leader, me lo prendo. Grazie Carla, grazie Emanuele, grazie Matteo. Quindi io rinnovo l'invito a rivedere queste... Adesso non trovo più... Un attimo qui, vi rinnovo l'idea di risentire queste informazioni, vi do appuntamento per chi vuole... a parte che le... questa presentazione rimane in... nella nostra pagina di Tin Cuori d'Oro, il lunedì, per chi volesse risentirla, presentano in Zoom, poi il link li daremo tutti nei nostri profili, il lunedì sera alle nove e mezza. Io saluto tutti e alla prossima.